Grazie Presidente, eh, ah, vabbè. ovviamente annuncio che il, il nostro voto sarà favorevole su, su questo ordine del giorno e anche per eh, spiegare eh, meglio... Eh... Al Presidente, visti gli interventi che sono, eh, sono stati fatti, diciamo un po' qual è eh, la ragione e il percorso politico che noi ci siamo eh, prefissati con questo Ordine del Giorno. E il motivo per cui noi presentiamo quest'atto è eh, esclusivamente eh, quello di avviare eh, un percorso con la Giunta. quindi a, mio avviso, a nostro avviso il rispetto diciamo, dell'attività degli organi di Roma Capitale sia per quanto riguarda la Giunta che riguarda il Consiglio deve essere ovviamente garantita ed esercitato, va ricordato che nella delibera che fu fatta nel 2014 anche lì la Commissione esaminò tutta una serie risulta diciamo, le premesse della delibera una serie di interventi però impiegò eh, molti anni per poterlo fare allora noi dobbiamo decidere se vogliamo eh, avviare un'attività eh, che eh, possa a impiegare diversi anni per poter arrivare a compimento oppure vogliamo arrivare nel breve termine ad un'attività che possa garantire la presentazione di una delibera e quindi di eh, mettere in campo tutte le forze eh, politiche e, e soprattutto anche istituzionali dell'amministrazione per poter arrivare a un'eventuale rimodulazione dei fondi ecco perché noi oggi presentiamo questa quest ordine del giorno e soprattutto fare una cosa che prima non era stata fatta e cioè quella di eh, porre in evidenza e in trasparenza e questo andrebbe fatto su tutte le opere insomma, di Roma Capitale, il preciso stato di avanzamento. Questo ovviamente si tratta di una circostanza che eh, riguarda diciamo, dei retaggi eh, e di amministrazioni del passato e che invece noi eh, con questo ordine del giorno cominciamo effettivamente a dare eh, maggiore luce. Quindi pertanto il voto su questo ordine del giorno sarà favorevole. Grazie Presidente.